Benvenuti tutti coloro che ci hanno raggiunto durante la mattinata e che sono presenti e ci seguiranno nel corso del pomeriggio. Qui, presso il porto di Savona, Capactieri Sabazia, la società organizzatrice di questo evento prestigioso da ben 41 anni. Lo ricordiamo il 41 trofeo Medaglia d'argento del Presidente della Repubblica. Abbiamo equipaggi di tutto il centro-nord Italia che ci hanno raggiunto, e ringraziamo ancora, ringraziamo tutte le istituzioni che ci hanno appoggiato per poter permettere lo svolgimento di queste gare. Sabato 25 settembre, domenica 26 settembre, sono due giorni dedicati al 41 trofeo, medaglia d'argento Presidente della Repubblica. Quindi stiamo parlando di una gara che è arrivata alla sua 41esima edizione. Abbiamo iniziato nel 1980 un po' per scommessa e insomma, si riuscì all'epoca ad avere l'appoggio della Presidenza della Repubblica, proprio perché erano due giorni dedicati ai ragazzi, ai giovani, allo sport, al mare. In questi due giorni eh, avremo gare dedicate alla festa del mare, quindi un modo un pochino più ludico, se vogliamo, di eh, affrontare le competizioni per far conoscere anche un po' alla cittadinanza, a tutti coloro che partecipano eh, quest'anno, le varie discipline legate allo, al, insomma, al mare, discipline sportive legate al mare. Quindi non abbiamo soltanto la canoa e il kayak che sono infatti le nostre, eh, diciamo, la nostra disciplina sportiva principale ma avremo anche il dragon bot, la cosiddetta canoa cinese dove possono essere ospitati ben 20 atleti su ogni imbarcazione, il gozzo eh, che in pratica è il canottaggio a sedile fisso, ma appunto tradizionalmente meglio noto come gozzo, la canoa da mare, la canoa polinesiana, insomma un po' tutte le discipline sportive legate, legate al mare. La formula è che noi non solo Facciamo un'attività in questa occasione di tipo agonistico, perché vengono anche campioni italiani, vengono campioni anche degli anni mondiali. Ma diamo una forma di festa. Non a caso è l'ultima gara che si fa della stagione. Quindi si ci incontra, si ci sorride, perché poi il problema delle gare è troppo a livello agonistico: che si hanno i musi, quello mio nemico, quello di stare attento. Invece qua è gioioso si può vedere, eh, toccare con mano, questo, ecco. Sempre la solita atmosfera di unione, è, è, è qualcosa di emozionante sempre gareggiare qua, in casa. La sento come casa. Tutta la gente, tutti a tifare tutti i bambini che contenti, li di vincere, tutti insieme, questo, dall'aria di festa. Quest'anno chiaramente veniamo da un'emergenza Covid. Eh, parecchie società hanno dovuto rinunciare, parlo delle straniere, per motivi loro diciamo, interni, quindi non abbiamo una grande rappresentanza straniera. Però i nostri fedelissimi ci sono tutti, ecco, quindi Piemonte, Lombardia, Toscana, hanno, hanno, li abbiamo qua e quindi tra l'altro numerosi... Società da centro, nord Italia sono, sono venute anche quest'anno e hanno partecipato numerosissime. Tanto perché abbiamo registrato 300 atleti circa partecipanti all'iniziativa, all non ci dimentichiamo come dicono in inglese the last but not the least del trofeo eh, Marie Monti che è dedicato proprio alla paracanoe, abbiamo una medaglia della ehm, presidenza questa volta della camera dedicata proprio a questa a questa disciplina che stiamo appunto sviluppando anche de all'interno della nostra società sportiva. Thank you. la canottieri Sabazia Savona che ha vinto il più alto numero di edizioni sono 16 se non ricordo male e abbiamo l'idroscalo club di Milano che è in assoluto la squadra più numerosa quest'anno sono ben 60 gli atleti solo dell'idroscalo di Milano, eh, canottieri Verbano, canottieri Omenia abbiamo poi tutte le società provenienti dalla Toscana, la canottieri Arno eh, che appunto è di Pisa canottieri comunali di Firenze e le società Liguri anche colleghi a viola sul palco Gioira Laura di Sabazia è credo la seconda società più, più vecchia di Savona, è nata nel 1925, ha cambiato negli anni più sedi, la prima è stata la sede del famoso Chalet presso, presso il, la chiesa di Santa Lucia, proprio sotto, e nel corso degli anni c'è stata un'interruzione nel periodo bellico dove lo chalet smontato fu distrutto da, dalla prima bomba caduta su Savona, per cui mh, si riprese poi subito nel dopoguerra eh, presso il porticciolo della Lega Navale e attualmente siamo appunto con la sede più appropriata, siamo nella zona. E io diciamo che sono un po' Anche io un po' memoria storica perché ho iniziato da bambina ad appassionarmi a questo sport e poi l'ho praticato anche a livello agonistico entrando in nazionale, insomma, quindi ho avuto le mie soddisfazioni vincendo anche diversi campionati, campionati italiani. Eh, mi sono dedicata poi all'allenamento. Al momento noi abbiamo oltre 70 tesserati, 70 tesserati significa 70 ragazzi dagli 8 ai a più anni che fanno attività agonistica. Poi naturalmente abbiamo settore, settore amatoriale, settore diciamo, dei nuovi iscritti e quindi con i soci eccetera ci agiriamo sui 150 complessivamente. Ecco. Tantissime generazioni di savonesi sono in effetti un po' passati dalla nostra, dalla nostra società e ne hanno un buon ricordo, questo per, per i feedback che ci arrivano ovviamente. La Forza della Sabazia è l'attività giovanile, l'attività sociale che raggruppa i ragazzi con iniziative varie, oltre all'attività agonistica abbiamo delle iniziative tipo il campus ad Osiglia dove d'estate li portiamo ad allenarsi in, diciamo in altura, 500 metri. La forza della Sabazia sono comunque i genitori, i genitori che collaborano e in occasioni quali organizzazioni e manifestazioni sono tutti presenti, e ognuno da, da suo. Ecco. È uno sport eh, pulito, uno sport che ci lega alla tradizione marinara. Eh, effettivamente non sempre si è così ehm, abituati a conoscere anche la città e il nostro territorio lato mare quando è una ricchezza incredibile che abbiamo e una tradizione che assolutamente eh, ci teniamo che venga mantenuta eh, noi facciamo la nostra parte con tutto il nostro staff, il consiglio, lo staff tecnico e tutti i volontari perché c'è veramente tanto volontariato anche dentro, dietro la nostra, la nostra attività il ruolo della Sabazia è quello di avvicinare i giovani al mare, cosa che a Savona non è scontata, no? come sulle montagne è, è, è scontato che sappiano tutti sciare, sappiano tutti andare eccetera, da noi non è scontato, bisogna non dico andare a cercare, ma spesso, dispiace dirlo, non sanno neanche dov'è il porto, dov'è il mare. Infatti noi stiamo promuovendo nelle scuole proprio questo quest aspetto, nel prossimo anno inizieremo in accordo con la Rotary e le scuole cittadine un progetto chiamato Conoscere il mare dove daremo qualche nozione semplice di, di, di quello che è il mare, di quello che è, sono i venti, meteorologia eccetera e poi li porteremo con il nostro dragone a girare tutto il porto di, di Savona e fargli vedere con, con i propri occhi la realtà che è di tipo commerciale tra l'altro motivo anche di occasione in futuro di, di, di lavoro ecco. da quando, quando avevo sei anni, grazie a mio fratello, mio fratello ha iniziato canoa eh, all'età di dieci anni invece e, e poi io sono sei anni più piccola e vedendolo lo seguivo per le gare e, e quindi ho iniziato di lì. All'inizio anzi ero molto spaventata dalla canoa, non volevo gareggiare e poi invece mi ha preso e ho continuato e fino a quando a 16 anni sono entrata in nazionale e, e di lì poi ho iniziato a fare mondiali europei e mi hanno portato alla mia vita e al mio lavoro attuale. Eh, sono entrata in marina militare grazie alla canoa e, e ora continuo, eh, continuo la mia carriera lì. ad essere a pelo d'acqua è una sensazione molto particolare che arricchisce a livello personale e io dico sempre che almeno una volta bisogna provare nella vita e ho visto pochissime persone poi ecco come dire non essere felici dopo, dopo aver provato lo dico sempre a tutti coloro che insomma approcciano un po' questo sport sia i più piccoli ma anche i più adulti perché in verità è uno sport che, che va bene a tutte le età oggi avremo gare ad esempio eh, per atleti che hanno 8 anni, 10, 12, fino alla categoria master, quindi assolutamente anche i più esperti eh, possono eh, approfittare. Ci sono imbarcazioni veramente adatte a tutte le età, a tutte le... Ehm, tutti i livelli perché chiaramente non tutti siamo dei campioni dei campioni mondiali eh, ma proprio per questo ci permette appunto di fare uno sport pulito eh, sano eh, senza dover per forza appunto essere particolarmente dotati fisicamente ma che eh, ci permette veramente di conoscere anche molto del nostro territorio a livello naturale senza appunto effetti collaterali e arricchendoci insomma anche, anche culturalmente. È uno sport meraviglioso, uno sport all'aperto, uno sport ecologico. Si ci può muovere in zone dove non, non, si, arriva, non si arriva normalmente, spiagge isolate, grotte nel, nella roccia e, e poi fa bene il fisico, non solo il fisico ma anche la mente, perché quando si è sulla canoa si ci rilassa, sentire questo fruscio del, del, della canoa che avanza e fende è una cosa veramente magnifica da provare, ecco, da provare. A me è sempre piaciuto stare a contatto con il mare, con l'acqua, stare all'aria aperta e comunque, eh, anche se è molto uno sport individuale, eh, è anche di squadra a volte. E trovare una squadra dietro è sempre, è sempre una bella emozione, vincere insieme è sempre una grande emozione. Nonostante i traguardi individuali, le emozioni più grandi, se devo dire, sono quelle in equipaggio. È una sensazione molto piacevole e anche se può non sembrare, succede anche qui nel porto di Savona. Si è in città, completamente in città, eppure già eh, essere in canoa e essere eh, appunto a pochi metri dalla riva ti permette già di avere una sensazione quasi di eh, pace, <ride> è proprio vero. E uno dei, dei momenti che ricordo con più così eh, emozione quando ci allenavamo al mattino alle 6 prima di andare a scuola perché questi erano i ritmi di allenamento insomma se si voleva raggiungere qualche obiettivo ancora oggi ovviamente e con eh, insomma, queste, queste mattine primaverili meravigliose con la canoa che nel silenzio più totale rompe l'acqua ed è una sensazione veramente, veramente piacevole e appagante.